Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer e ragazzi eh, oggi vi spiego come zoomare nella timeline eh, di Premiere Pro. Allora, Io ad esempio inserisco il mio file video qui dentro nella timeline. A questo punto io voglio, mm, voglio zoomare la clip la voglio zoomare qua per capire meglio cosa eliminare, cosa tagliare, cosa aggiustare, ok? Quindi non lo vedo, quindi non vedo, per esempio voglio aggiustare questo puntino qua, però non riesco a capire se qui c'è un audio sgradevole oppure l'effetto immagine eh, è fatto male, quindi non riesco a vederlo, e, e cosa, facciamo? cosa facciamo? Zoomiamo nella timeline, quindi come si fa? Clicco qua sopra, questo qui, questo pallino, e faccio così, ok? Così riesco a vedere anche la traccia audio, se lì c'è l'audio oppure no. Ok, quindi faccio così. Oppure possiamo fare direttamente CTRL, mi raccomando l'icona qua sopra, CTRL, rotellina, ok? E voilà. Ok? Semplice. Ok ragazzi, non ci è voluto niente, quindi il video finisce qui, tanto è come zummare la timeline e grazie a tutti per questa visione e lascia like, iscriviti al canale, mi raccomando seguimi anche su Twitch, link in descrizione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao.